l'atto creativo è questione squisita, squisitamente umana o per chi ci crede divina? Ma allora la domanda era già emersa, ma in un'altra forma, questa. Non sono bonobo. Non sono bonobo, eh, sono allora, non un macaco. I Bonobo sono diciamo, il, diciamo, il primate più simile... Probabilmente più simile nei comportamenti all'essere umano. E soprattutto eh, per il fatto che fa stesso. Una di 90 di... Minuti, eh. Ogni 90 minuti. E lo fa per divertimento, tra l'altro. No, cioè, nel, nel senso, non solo per accoppiamento. Però volevo no, sì, sì. non si è registrato nessun nessuno che sia durato più di 17 secondi. Eh? Ok, no, quindi. Cosa okay. possiamo possiamo fare? <ride> Va ehm, è un macaco questo. E quello di fianco è un elefante. Perché? Scusate, perché ve le faccio vedere in una lezione sull'intelligenza artificiale queste sono per nulla artificiali infatti il titolo della saga successiva sono non artificiali ma nemmeno umane quindi è per questo che ci servono perché già il diritto si era posto il problema delle creazioni non umane perché queste bestie creano cose l'elefante sta facendo un quadro poi c'era stata polemica su quegli elefanti perché pare che fossero stati addestrati in modo crudele per, far, per replicare delle cose, quindi anche lì non si capisce quanto l'elefante lo faccia per un suo istinto o perché c'è uno che lo frusta dietro se non fa il disegno in un certo modo però ecco, c'era un altro primate uno scimpanzé famoso negli anni 60 che faceva quadri che sembravano dei, dei quadri di artisti insomma, sperimentali, anche un po' figurativi quindi mazzo di fiori, cose nature morte cose un po' e i suoi quadri sono stati venduti alle aste come se fossero i quadri di un, di, un, di, di, di un artista quella invece è un macaco ed è una femmina di macaco che si è scattata il primo selfie animale della storia il selfie è quello a, a destra, diciamo, delle due foto perché sembra che stia sorridendo ovviamente mostrare i denti per un animale ha una funzione diversa più che il nostro sorriso anche se il nostro sorriso ha una ragione antropologica di quel tipo eh, ma l'altra foto dimostra che è stata lei a schiacciare il tastino della macchina fotografica questo è successo perché David Slater, un fotografo naturalista che va a fare i documentari nei parchi. bravissimo ha eh, volutamente messo delle, delle macchine fotografiche in un'area in cui c'erano i macachi per vedere cosa succedeva è successo questo, che una di queste è andata lì, ha giochicchiato schiacciato il bottone, si è fatto il selfie lui, lui cosa ha detto? l'ha messa fuori e ha detto io sono quello che ha fatto il primo selfie animale della storia e tutti bravo, bravo Ma infatti dal punto di vista diciamo, de, de, dell'impresa storico intellettuale, bravo ma dal punto di vista del diritto d'autore si è tirato la zappa sui piedi si è fatto un autogol, perché? perché dicendo così ha dichiarato che la foto l'ha scattata la cimmia e quindi lui ha sostanzialmente rinunciato al diritto d'autore cioè l'opera diventa di pubblico dominio e lui non l'ha presa benissimo, c'è stata una causa perché lui è convinto che il fatto di aver scelto le macchine fotografiche, messe in una certa posizione, creato l'occasione che la scimmia schiacciasse il bottone, già in sé questa cosa generasse creasse a lui un diritto di utilizzazione. Magari non un diritto d'autore in senso pieno come lo intendiamo noi, con un diritto morale, con una paternità intellettuale di un certo tipo, però almeno il diritto di utilizzazione, almeno il fatto di poter vendere le copie. Ok? No, neanche quello, perché, ad esempio, allora a parte che c'è giurisprudenza, c'è cioè dottrina molto univoca, tutte e due univoche che stabiliscono, che un animale non può essere titolare di diritti in generale, specialmente di diritti d'autore, perché sono diritti legati all'atto creativo, l'atto creativo è umano, e quantomeno l'animale non è consapevole di fare un atto creativo, lo fa magari spinto da un istinto, per un gioco, per curiosità, e quindi non c'è copyright, non c'è diritto d'autore. Nel dubbio però, visto la foto del, del macaco è del 2011, la diatriba legale è stata negli anni successivi, nel dubbio il Copyright Office americano ha detto, suonerie, eh, il Copyright Office americano ha detto, calmo un attimo, aggiorno le mie practices, le mie eh, linee guida operative. Così chiariamo questa questione perché non vorrei che poi mi arrivassero domande e richieste di chiarimento. Eccolo lì, 2014, terza edizione, paragrafo 313.2, il copyright, l'ho tradotto io, protegge, il copyright protegge opere originali frutto di autorialità. autorialità. original works of, auto, works of authorship, quindi molto chiaro, e l'authorship, l'autorealità può essere di un animale, no, per essere qualificata in questo modo un'opera deve essere creata da un essere umano. Le opere prive di questo requisito non sono tutelabili dal copyright. Lo US Copyright Office non prenderà in considerazione opere prodotte dalla natura, dagli animali e dalle piante. Ci sono anche quelle musicali, eh? L'organo um, che c'è in Croazia che suona quando arrivano le onde del mare. L'organo è un'opera creativa perché è di uno scultore, ma i suoni che vengono emessi non sono di nessuno perché sono, è il mare che entra e tocca queste rocce messe in un certo modo per essere sonore, per suonare. C'è okay? anche, anche un, uno scultore sardo, bravissimo, Sciola, che, che taglia le rocce in un certo modo e queste prese dal vento sardo suonano, hanno un suono particolare. Non è arte, cioè non è opera creativa quella, anche se magari gradevole e piacevole. Ok, quindi chiarite la questione, poi il Copyright Office due settimane fa, nel dubbio, ha chiarito anche la questione di proprietà eh, sì, intellettuale sui prodotti, gli output dell'intelligenza artificiale, ma la vediamo dopo. Però già questo mi sembra abbastanza chiaro: se non c'è contributo umano non c'è copyright. Altra storia interessante. Qualcuno, questo un anno e mezzo fa, 2021 no, 2020, era in piena pandemia, sì è vero febbraio 2020 um, uno ha provato a hackerare il copyright in ambito musicale cosa ha detto? io con eh, un software eh, lo imposto in un certo modo e creo tutte le combinazioni possibili che non sono solamente le combinazioni tra note ma sono anche le combinazioni delle durate, delle note del ritmo, quindi ci sono miliardi di possibilità lui le ha create tutte sono su un, su un repository e dice, io in questo modo ho achierato il copyright in ambito musicale, perché Perché ho bruciato la novità a tutti, uno dei requisiti per dichiarare un'opera sotto copyright è che abbia un minimo di novità, originalità più novità, dopo ve lo faccio vedere, l'originalità magari non si tocca, ma la novità, lui dice tanto, quello che tu, qualsiasi brano musicale che tu scriverai da oggi in poi in realtà sul mio sito c'è già, e quindi come fai a dire che è, è tuo e che ci sia un diritto? Per fortuna poi il diritto d'autore non funziona così perché, ripeto, ci vuole l'aspetto dell'originalità. Il concetto poi delle, de, delle creazioni che erano molto simili o addirittura identiche, per, per, modo, per questioni fortuite esisteva già il problema, eh, era un'argomentazione usata anche nella causa, quella Albano contro Michael Jackson. Albano, Michael Jackson, Albano ha fatto causa a Michael Jackson perché un brano musicale gli assomigliava effettivamente molto, ma poi aveva tirato fuori che c'era un terzo che addirittura era precedente a tutti e due, ma in realtà questo terzo era un brano in India, in un, altro un paese un po' esotico ed era molto probabile che loro avessero ascoltato questo brano quindi cosa si è arrivati a dire c'è Ennio Morigone che ha fatto una dichiarazione su questo tema, che quando fai musica leggera di un certo tipo no, è molto probabile che fai cose che hanno fatto già altri, quindi non ti incazzare se no lì c'erano sotto tanti soldi quindi probabilmente mi sarei incazzato, cioè nel senso avrei, ci avrei provato anch'io, non, non, non dubito come, come avvocato ma eh, questo per dire che il fatto di comporre cose, di creare cose che sono già simili a quelle di altri era un problema che il diritto d'autore si era già posto, però era sempre arrivo, però era sempre tra umani <ride> cioè umano contro umano si andava a vedere che era arrivato prima si andava a vedere se c'era probabilità che Tizio avesse conosciuto Caio avesse imitato le sue canzoni o i suoi testi letterari e in qualche modo i giudici ne venivano fuori questa è stata una provocazione non da poco, questa qua del no, creo tutti i miliardi di, di musiche possibili così vi ho fregati. Dimmi scusa. Non ho capito perché sostenibile questa cosa, cioè capisco poche cose che state già create, va bene. Però le move, me lo dico veramente, poi che sono simili, magari tra di loro. Allora, allora nella musica ti rispondo allora. dal punto di vista del diritto d'autore nella musica non basta la melodia, ma è melodia, ritmo e armonia quindi già aggiunge dei piani, ritmo possiamo dire che forse c'era già in queste, perché già la, la notazione in un certo modo dà ritmo, al brano musicale, sì ma il ritmo si, si colora anche degli strumenti che ci sono dietro, la batteria, le percussioni, l'impatto che dà, sì arrivo, il sound che dà, no? a volte un remix non fa altro che far suonare in modo un po' diverso. Un brano, ma lo tiene tale quale, quindi e c'è creatività sul remix. Eh? L'autore che fa il remix ha un diritto d'autore come opera derivata a tutti gli effetti. Quindi, effettivamente, è un po' più complesso il, il, la questione del diritto d'autore. Però sì, la, la, la, la provocazione è interessante. Eh? Eh, sulle melodie ci sarebbe da, da, da discutere. Eh, però, ecco, adesso, poi se vuoi, dopo ne parliamo in, sede, in separata sede per, per approfondire un attimo, ma adesso è giusto per farvi capire come la tecnologia sta mettendo in crisi sempre di più il diritto d'autore perché pone delle questioni che fino a quel momento si, cioè fino a pochi anni fa non c'era la tecnologia per fare roba per fare miliardi di combinazioni e metterle online e dire ci sono già adesso sì, e quindi il diritto si, si, si, cioè si, si perde in queste, in queste questioni vado avanti ecco la questione della, di quanto è autonoma un'intelligenza artificiale nel creare eh, lì eh, conta molto la preposizione parliamo di opere create con l'intelligenza artificiale o dall'intelligenza artificiale tendenzialmente con cioè quello che ha risposto anche il, il copyright office americano due settimane fa è l'intelligenza artificiale non prende le iniziative da soli se fanno un'opera è perché qualcuno gli ha dato delle, delle, degli input quando, fanno, quando ti danno l'output, tu, utente, decidi se quell'output ti va bene o se lo vuoi modificare, decidi se pubblicarlo, se pubblicarlo tutto, se pubblicarlo a pezzi, se pubblicarlo modificato, e quindi comunque l'intelligenza artificiale è semplicemente uno strumento nelle mani di un creativo, che è un creatore, che è un essere umano. Come avere in mano Photoshop, come avere in mano un programma di remix eh, brani musicali. Quindi tendenzialmente... Diciamo, finché siamo in questo scenario non ci, ci poniamo tanto il problema dopo vi faccio vedere che anche lì è più complessa la questione e soprattutto questa viene da ieri ieri ero a Firenze l'altro ieri ho parlato io ieri ho ascoltato e ieri ha, ha parlato questo sviluppatore che è anche musicista che sostiene e l'ha dimostrato anche in modo abbastanza convincente poi andate a vedere il suo sito che lui è riuscito a impostare alcuni sistemi di intelligenza artificiale sviluppando proprio codice in Python, dando loro una certa autonomia, cioè togliendo, togliendo loro delle regole. E quindi dice, eh, loro a un certo punto prendono iniziativa partendo da degli spunti che trovano e, e creano cose senza che io gli dica cosa devono creare. E sono cose gradevoli, interessanti dal punto di vista della musica elettronica dice stiamo mica andando verso il, lui dice parla di meta autore adesso meta lo si mette davanti a tutto ovviamente. però è una provocazione che lasciamo un attimo in sospeso e vediamo se riusciamo a tornarci dopo però ecco, mm -hmm. occhio quando parliamo di opere create da o con perché la preposizione fa tutto perché se è con rientriamo nei nostri vecchi parametri mentali per cui queste tecnologie sono semplici strumenti in mano a un essere umano. Se cominciamo a dire da, allora stiamo, dando, stiamo riconoscendo all'intelligenza artificiale un certo livello di autonomia che non sono sicuro che per adesso abbia. Però la direzione potrebbe essere quella. Ecco, scusate, questa è la slide del, che ho fotografato ieri a Firenze, di, di, di questo artista, Robert Luhner. Eh, lui parla di, fa una domanda che io riprendo dopo in una slide, perché l'ho letta in un articolo invece giuridico cioè gli artisti sono pronti a cambiare la propria visione antropocentrica per cui l'arte per forza è umana eccola qua questa è la versione giuridichese legalese della stessa domanda il diritto d'autore è antropocentrico sì, il diritto d'autore che noi conosciamo è antropocentrico ed è una riflessione che fa Roberto Casa, professore di questi temi proprietà intellettuale ehm, il Diritto dell'informazione a Trento, e dice: eh, Questo è tratto da, da, un, da un suo manuale che trovate anche in rete perché è rilasciato da, in, in open access dalle edizioni. Il, il, capitolo, il capitolo 22 è intitolato Intelligenza artificiale e diritto d'autore. Molto semplicemente, cose che come dire, marzo 2021 per un, per un testo giuridico è appena uscito, noi diremmo, no, vecchissimo adesso cioè di questi temi ci cioè, fai una roba a marzo 2021 a giugno 2021 devi stare attento perché potrebbe essere vecchio però diciamo questo pezzo, questa riflessione è ancora assolutamente valida il diritto d'autore e in particolare il diritto morale cioè quegli diritti d'autore che collegano l'autore alle sue opere dal punto di vista della personalità, dello stile de, de, de, appunto, quello, quello che viene chiamato diritto morale d'autore sono antropocentrici eh, sono stati elaborati avendo a mente l'uomo, sebbene molte leggi sul diritto d'autore, con questa quella italiana, non definiscono i concetti fondanti di autore, di creatività, originalità, espressione, forma espressiva e opera, cioè sono tutti concetti che aveva definito con la, la dottrina, no? con l'argomentazione dei giuristi, dei professori e degli autori di testi e anche con la giurisprudenza. Non è dubbio dice... Che essi sono stati concepiti in un'epoca tecno tecnologica che non conosceva questi fenomeni di intelligenza artificiale. Di, scusate, intelligenza artificiale. E questo l'ho scritto nel 2021, un anno prima, più di un anno prima, che arrivasse, chat GPT, arrivasse da lì e queste, queste nuove che sono arrivate pochi mesi fa. Conclude la capacità di adattamento di questi concetti giuridici è relativa, cioè, l'elasticità del diritto d'autore a un certo punto finisce l'abbiamo già tirata davvero all'inverosimile, cioè avete visto le varie sfide, Cioè siamo partiti da un istituto giuridico che doveva coprire le copie di testi sostanzialmente e di spartiti, no? perché nel 1700 l'attività di copia era legata a testi letterari, testi teatrali e spartiti musicali, l'abbiamo portata a coprire il web, a coprire i social, ha fatto fatica ma ce l'ha fatta, Roberto Caso dice non sono sicuro che ce la faccia coprire questa roba qua, cioè che si riesca a estendere l'estesità del diritto d'autore anche su questo nuovo fenomeno se non stabilendo nuove regole inventandosi una nuova forma di tutela ecco le questioni giuridiche che noi dovremmo andare a affrontare per farvi capire che la parte giuridica non è ancora arrivata eh? quella vera, <ride> ci siamo a più o meno a metà però ecco, le domande le, le, le, gli aspetti da, da approfondire spinosi tutti ma tutti intriganti perché secondo me è uno de, de, delle, degli argomenti più sfidanti per il mio settore questi anni al contrario degli NFT che sono invece una roba che mi hanno insomma, mi hanno fatto sempre molto perplesso ehm, sono queste tre e allora, le opere create dall'intelligenza dall artificiale rientrano nella tutela del diritto d'autore e cioè sono tutelate o no? perché se noi arriviamo a dire che come per gli animali, no. non, è, non sono tutelate perché vengono fatte da una macchina e quindi non è, basta, risolto il problema, la lezione può finire per 5 minuti, il diritto d'autore non c'è, tutto ciò che viene creato con questi sistemi è di tutti e di pubblico dominio automaticamente, ma ovviamente non è, così, non è così semplice, quindi nel caso invece la risposta fosse ci sono dei diritti, dobbiamo capire di chi sono e come vengono esercitati. Seconda questione. Le norme e i principi giuridici che abbiamo ora sono sufficienti per darci delle risposte oppure è necessario qualcosa di nuovo? L'ho già detto prima, l'ho anticipata. No. Boh. Vedremo che per adesso le risposte più interessanti le abbiamo... Chiedo a voi, da voi secondo voi da, da chi è che abbiamo le risposte più interessanti in questa fase? C'è il, il premio a chiedere la nota? C'è certo. il premio? Provate a vedere, che in un mondo come quello di oggi, cioè, chi è che sta dando delle risposte sensate a questi problemi? A per parte a riprendere. A parte a riprendere, ovviamente. l'Europa allora, che sta provando a... La... Allora, l'Europa la... che sta provando No, sì, sì e no, però no, perché no. Perché l'Europa, dopo lo spiego, sta dando risposte sul piano della responsabilità più che del diritto d'autore. Cioè, sono interessati a capire... Sostanzialmente di chi è la colpa, di chi è la responsabilità dal punto di vista legale se una macchina guida autonoma prende sotto un uomo. Potrebbe... Sull'aspetto creatività io non l'ho visto ancora, anche se la bozza è ancora in discussione. Non potrebbe individuare un, per un nuovo Sì, però per adesso non c'è. Io sto dicendo ad oggi, 23, 24 marzo 2023, chi è che sta dando? Cioè, Dov'è che possiamo andare? Prego. I creatori stessi. Mm, i, ah, i, scusa, i creatori? I creatori stessi. Del, di che cosa? cioè quelli che hanno creato i sistemi o quelli che creano Il sistema. i termini d'uso delle piattaforme cioè per adesso le risposte più interessanti le troviamo in realtà vi avevo dato un'imbeccata prima eh? all'inizio che ho detto che ieri sera ho litigato con Cianti CPT ho detto ma come caspita fai a rispondermi così se c'è scritto nei tuoi termini d'uso adesso le risposte più interessanti le abbiamo nei termini d'uso delle piattaforme che è tutto dire perché vuol dire che sono regole che si sono scritti loro no? cioè sono regole interessanti ma di carattere contrattuale cioè valgono perché c'è qualcuno che le accetta questi termini d'uso, non sono leggi non sono norma giuridica nel senso pieno del termine comunque, ottimo, grazie terza ma eh, c'è derivazione c'è un rapporto di derivazione tra output fornito dall'intelligenza artificiale e dati utilizzati per addestrare e magari tra output e l'algoritmo eh, allora se c'è rapporto di derivazione tra output e dati vuol dire che tutti i cioè, tu, creatori dei contenuti che sono stati utilizzati per addestrare la macchina possono avere un diritto su quello che la macchina produce ed è un casino allucinante questo perché vuol dire che devi risalire ed è difficilissimo da sapere perché noi non abbiamo contesto di quello che fa l'intelligenza artificiale dentro di sé come macina. Dopo ti faccio vedere, sì, sì, anche secondo me, ma in realtà allora i miei colleghi informatici mi dicono che loro non è che assimilano, cioè non è che fanno una copia dei dati, loro guardano, sì, sì, no. I modellano i e i da quello imparano. È, il input è uguale, è uguale. La, mm. la, Ok, ma allora una slide che parla della somiglianza del contenuto, cioè la somiglianza dell'output, che non è cosa da poco, ma no, ma quando ieri mi sono messo a discutere con ChatGPT che mi ha detto, mi ha citato una sentenza che io non ho trovato, questa dopo ve la faccio vedere Farina. Finisce a mezzogiorno, sai? Sì, sono 12 e un quarto io, sinceramente. Vabbè, chi vuole andare via? va È molto interessante il finale, eh? Ce la facciamo. Vabbè, comunque, no, pensavo 10 e mezza, eh, 1 ora e 45, no. no, no, no, no, scusate, va bene, no, ma ce la facciamo, va bene, ce la facciamo, sui soggetti coinvolti vado veloce, insomma, no, nel mondo giuridico si va poi a vedere anche i soggetti, i soggetti in gioco sono questi, colui che crea l'intelligenza artificiale, no, ideatore e fornitore del sistema, che è quello che ha citato prima il vostro collega, che è quello che crea il software, che crea i modelli e che crea la base di dati, sempre che la base di dati sia originale o non sia stata creata con cose che sono state prese fuori del la, il secondo soggetto è l'utente del sistema siamo noi, quelli che accettano i termini d'uso, si registrano faccio un po' il problema è che tu non dai la base di dati, dai dei dati, perché la base di dati sono dati organizzati e tu invece parti dentro quello che ti capita tu chi scusami? tu eh. addestratore, selezioni dei dati ma non crei una banca dati eh. no, Questa usi banche dati di altri no punto è il punto interessante okay, vabbè. Altri va bene va. Eh, dopo, dopo, dopo ne, ne parliamo allora l'utente di intelligenza artificiale è quello che mette il judgment quello che chiamiamo judgment dopo lo vediamo è un termine tipicamente, tipicamente del linguaggio okay. diciamo, del diritto del copyright americano cioè colui che, che dà l'ultima parola decide cosa può essere pubblicato o no come deve essere e poi c'è l'utilizzatore delle opere create attraverso l'intelligenza artificiale, cioè una volta che l'utente è andato sul sistema intelligenza artificiale, ha creato la sua immagine, il suo testo e lo pubblica, ci sono tutti gli utilizzatori, questi sono i tre soggetti che dobbiamo tenere in considerazione. Ripensare le stesse creatività, in realtà questa slide è ridondante perché è una cosa che vi ho detto fin dall'inizio, se la rivoluzione digitale ci ha portati a dover ripensare il concetto di copia e di riproduzione, e a gestire nuove modalità di fruizione dei contenuti, l'arrivo dei sistemi AI generativi ci obbliga ad uno sforzo ancora maggiore, cioè a ripensare radicalmente il concetto di creatività.